Me lo vado a mettere qui ok ora penso che con i pomodori penso che con i pomodori però continuo ad aggiungerne perché deve essere piena se no non è una focaccia parese ok ora basta ora aggiungiamo anche le olive io sto usando delle leccine ma andrebbero bene anche delle baresane